Mattina mercato, e ragazzi, finalmente, dopo 5 anni, sono riuscita a portare la Vale. Abbiamo fatto prima un giro al mercato ortofrutticolo, abbiamo preso un sacco di robe. No, oh, guarda questi! No, spettacolare! Uh, 25 euro! Incredibile, come le casse di verdura a 5 euro! Cioè, oh, pazzesco! Quindi ora l'ho portata in giro sia al mercato del pesce e ora siamo al mercato dei fiori. Mercato dei fiori incredibile. Stupendo. Io li voglio tutti, tutti. guarda tutti. È <ride> è... Ed è gigante. <risa> Questi belli. Quelli <risa> di <risa> quelli. Guarda anche quelli che colore. Per la. E quindi bottino iper ricco, queste fragole pagate in totale 4, 6 euro. Oggi, quanto abbiamo speso? Si può dire? Si, sì. 23,50 23 per tutto questo. Vada là. E poi siamo anche passati dal panettiere, dove ho preso questa, uh, questo filoncino che ha la forma del pan bauletto quindi perfetto per fare tipo toast um, ai cinque cereali non lo so è pieno di cereali è scuro quindi sempre buono sempre gusto terra e poi invece in realtà prima di andar via siamo passati dal mercato dei fiori dove abbiamo preso questi lavale fiori freschi che poi anche i gocciole per partire e crescere io invece ho preso la lavanda secca profumo è dalla Francia diceva il signore che voglio mettere in tipo vasi che noi abbiamo come questo qua super estetico in giro per la casa oh yes là c'è un gatto che bella lei te la stai godendo gatto? eh sì eccalla eh, quindi ora brunch time yes. Ole. Oggi una chef che cucina per me, la, l ha l ha messo? la fortuna, oggi non faccio niente Attenzione, vediamo. No. No, le uova, non le fai ah. Oddio. Allora, da quando eh, abbiamo il, il fornello a in induzione io ho un disagio e il disagio si chiama non so fare le uova alla fashions perché è tutto un altro discorso rispetto al fornello normale quindi in teoria l'altro giorno con Jimmy ci abbiamo riprovato e più o meno sono venute ma non abbiamo tenuto troppo sotto controllo i tempi quindi oggi ci riproviamo e vediamo che cosa succede. Bene sarà un'esperienza e sicuramente verranno. Quindi uebos Ok quindi ho deciso Educated Guess di metterli in acqua bollente. Um, facciamo 4 minuti e mezzo invece che 5 e mezzo. Quante uova? 4? Sì, e vai ok, quindi tenute 4 minuti e mezzo a bollire. Poi spento il fuoco 30 secondi. E adesso, Ho fatto casino, abbragimi. Ma <ride> non <ride> appena <Ando> accendo, eh. <ride> uh, 30 secondi a fuoco spento e poi adesso le ho messe in acqua fredda quindi ora incrociamo le dita. Vediamo, almeno facciamo il test su questi tempi. Vediamo culo che è buono, c'è un profumo di qualcosa. È il pane, è la miseria. Guardate, pane torta. Mm. Cioè, e qui c'è il pane che sta. Grigliando e bruschettando. Sì, perché avevamo una piastra. Avevamo una. Eh, C'è più, ha deciso di suicidarsi e non, non esserci più. Che è il momento della verità. Ma è una sigla Ce l'avrà fatta? Non ce l'avrà fatta? Come sarà all'interno? Sarà morbido? Lo scopriremo nella prossima puntata du du du du du du. <ride> Si sbuccia male, già questo, perché non saranno fresche. E io lo metterei direttamente in un piatto perché se lo... Puoi fare anche la seria, per favore. E che devo fa? No, eh... Io rivoglio il mio fuoco a gas. E... Non mi ricordo. Perché? Beh dai questo meglio Vediamo Sì Completo Ma allora lo diamo a, lo diamo a uno Così che uno ce l'ha rotto e non ha rotto E E E La Stiamo parlando, nonostante tutto, I'm back, yes, tanta roba. Mm. Quindi siamo usciti a prendere un caffè <ride> ci ritroviamo a, a zappar zappare la terra. No, così, 30 centimetri. La Vanessa ha cominciato a dire: eh, 'Ma qui i belli fiori', eh, io ho detto: 'Eh, vai'. Agisci ah, pianta, zappa da terra <ride> Zappa, zappa Andiamo a sistemare tutto ora Un nuovo episodio della sistemazione del loft Olè ah, un nuovo pezzo <ride> Pronti a eliminare il pallet Il pallet, pallet, pelle. Che, che due pallet <ride> Ci sta E mobile tv Mobile tv è arrivato anche lui Ma finirà mai no non è ancora non finita tutto, mm, vabbè Però niente andiamo a sostituire andiamo a sostituire il mobile tipo. chiamalo mobile quello laggiù e voilà ragazzi, gioia pura gioia pura ho anche appoggiato e infilato nel vaso la lavanda, bellissima effetto super uh, homey, boho chic okay. e che c'è? <coughs> che vuoi? madonna sta così bene quando non c'era tu che sottignavi sotto <ride> va bene il vaso è di Jimmy ok non lo so cosa vuole. Sì, l'idea è tua. Va bene, ok. Ma l'ho messa mentre non c'eri. Ma che vuoi? Poi l'abbiamo appoggiata qua. Però, su, e eh, super carino. Super, super soddisfatta. Questa è una pedana girevole per eh, la TV. E il tuo telefono? Sei, sei un incubo. Vloggare con te è un incubo. Ah, è tornato, raga. Come avete potuto constatare, la pacche di questi giorni è finita. È tornato. Concludo qui questo video. Grazie per avermi fatto compagnia in questi due ultimi vlog, dove sono stata un giorno e mezzo da sola, perché poi ho detto la domenica è tornato. E basta.